Che bilancio può essere fatto in questa giornata, positivo anche rispetto al fatto che mancavano per esempio i migranti no? c'è stato questo intervento finale? Mi pare bilancio abbastanza positivo, io devo dire ho scoperto stamane con voi questo metodo, conoscere per deliberare, questo sistema un po' di partecipazione la più aperta e collettiva possibile, che mi sembra un processo abbastanza raro in Italia, L'unica diciamo, critica che mi sento di addebitare al metodo è che i temi sono talmente complessi e il tempo così ristretto che è molto difficile poi che emergano insomma, elaborare proposte articolate. E, e tuttavia è un modo per mettere allo stesso tavolo eh, sguardi, punti di vista e visioni diverse e far confrontare persone che in qualche caso la pensano in modo diverso insomma ho scoperto delle cose anch'io e mi sembra che chi era presente oggi abbia fatto la stessa cosa sul punto l'assenza di immigrati devo dire che ne abbiamo invitati, un paio non sono potuti venire, un paio... Forse non li ritenevate immigrati perché di pelle bianca o di provenienza dell'est, ma insomma sempre immigrati erano. Quindi in realtà a quel punto di vista, anche se solo in parte, ma c'era.